andiamo a fare questo giretto qua andiamo eh? a fare questo giretto Cappadio. questa non è che fa schifo eh no? beh no, no, <ride> non si no, no, no, non la buttiamo via no, dai questa, no, questa casetta è anche questo panorama in discesa, eh, si trova che è bello, in bello qua eh Con lì. Sì. dove non andremo <ride> figa qua eh c'è già neve, c'è neve lì Già, ormai è novembre Oggi con la bici nuova qua Eugenio Siamo carichi? Ricordi eh? la nostra gesta, prego prego mamma devo confiare sta, sta molla attenzione le braghe momenti contenuti importanti per la gopro qui buono <ride> brothers <ride> <ride> bragers <Braghe. ride> dimmi dove spettiamo poi arrivati in fondo al bar <ride> no che paese? a lungo stagno, lungo muso. e dov'è dopo Pratisarco? ma tu vai, dai vai intanto tanto che ne vuole un bel po' finché ci arriviamo così mi mentalizzo su quanto ci vorrà poi per tornare a sì. che sono anche bagnati impianti, eh. vai ah, non oh, non va, va, va. bello ah. attenzione Vabbè, vai vai questo passo uh -huh. Bello sto sentiero, mi piace In realtà non è proprio non frontabile, cioè, più o meno Il buco, attenzione passa Ma nel buco lui mangia tutto, ora la full mangia tutto cioè, facile! bellissimo fortuna che sto asciutto no qua se non bagnato sì, ti ammazzi qua eh. controllate la sentina eh <ride> no, qua bisogna controllare che ci, ci si diverte troppo più che altro Pop pop. eh lì era da tenerla alta infatti anche qua sono andato alto. Miccia! Opla! Attenzione, c'è il trocco! Attenzione, e c'è! Attenzione. Ah, bello qua. Un bel flow. Serviva. Uh. Uh -huh. ah, ma come mi hai portato a fare cross country. Che è? Aspetala qua. Ah, no. Attenzione, scende dritto per dritto. Punto di massima pendenza qui. Ah, questo sì cosa c'è? cosa c'è? è veloce di andare non devi frenare illustraci maestro <ride> ma è quasi a sinistra passerei bravo spero di non toccare qualunque cosa possibile e immaginabile ah no ma è facile vai vai è eh, tranquilla ragazzi pensavo per essere da sopra sembra peggio Ale! Uh -huh. <ride> ale. e oli bike se permette ah, vero, vai, <ride> motore. motore Bosch motore Bosch ma e va niente da fare, c'è cioè la full, la full prendi la ah, a parte il ramo, dicevo, la full va da sola. Devo solo latticizzare dietro che c'ho la camera, e poi se latticizzo sicuramente andrà anche meglio. E se pure mettessi delle gomme normodotate, mi che sta roba di serie che ci sta adesso. Wow che bello qua eh? Grande, oh, c'era un buco lì Sei caduto? No no no sono però l'ho preso in pieno, andato. Porca merda sono distrutto Eh spacca dentro sì. lì che è molto Aia ah, yeah. ok Oh pop Vale. Opla, grazie si tocca lì prova Però forse se passa esterno sai che so per tipo così sì, sì. Eh? Quando Sono ero su col cazzo bene se arrivavi bene se arrivavi Vado bene? Sì sì sì, sì. Okay. Vado? Sì, secondo me è solo testa Oh, vai vai Questa è solo testa Eh oddio è difficile eh Non è? Non è facile uh -huh. Fatto grande Davide Zio caro Non so se il motivo è il manubrio troppo distante Meglio sì. Ma go ai gomiti a me no per però tu è... sei molto alto il Manubrio deve essere secondo me non è troppo distante quello per te ma l'hai tagliato un pelo quando l'hai comprato no fra po' ma mangio una barretta, oh, oh, no lo no no, no. <ride> lo lascio aperto, me no no degli no come rompere un cancello e una bici sì. in, un, in due semplici mosse no no no no in una semplice <ride> no <In> no <una> semplice... <ride> Vediamo com'è andare senza due raggi <ride> Oddio oh Ci siamo? Op, op, non so dove cavolo devo andare forse, forse non era qua Forse non era qua quasi ho questa sensazione di aver sbagliato qualcosa <ride> Buongiorno Ciao Si incastra? Fai prima il qui riesci Da dove scusa? Sali e poi, sì, cioè, lì. e poi scendi là? Sì. C'è una radice grossa qua in mezzo al ah. coglione. Io fai un no Però... stress come quelli, uno di quelli, quelli seri. Se riesci ad alzare la gomma lì riesci secondo me. Ah, dai cazzo! anche provi qua invece! Voglio provare? No beh dai, per me quello è quasi chiuso il passaggio. Qua devi fare! Prendi velocità e falta il tuo dritto, arrivi fino a Eh, ma io non sono bravo a pesarti, quindi. A sì, sì, ho capito. Eh? Sì, ma io non sono capace di assaltare, quindi no, eh, questo sicuramente. Indipendentemente, arrivi a Bolzano se... da qua. Secondo fai... me so... <ride> sì, si fa, si fa l'unica paura che c'aveva era se toccavo se sbatterò da qualche parte pop pop pop come va ma <ride> <Okay. ride> ah che bella luce qua che c'è spettacolare Oh, oh. Minchia che vista raga minchia, siamo lontanissimi da Bolzano qua. <ride> Te ne sei accorta adesso? Che spettacolo bello bello bello. Andiamo, andiamo! No, promise. Andiamo andiamo! <ride> eh bello! Ma che fiori che c'ha quella! Ma anche l'affresco questo già! Ma che figata! Non male! Qua c'è della droga <ride> Che si sta sciogliendo Cazzo, Due eh. Wow com'è perfetto forno questo è quello stile che a me non piace tanto perché è solo andare dritto pazzesco dove hanno fatto una strada questa cioè ma chi è che è saltato in mente di fare un sentiero qua <ride> Non ce la fa dire qui qua È finita? Grazie figo allora, eh.